Ciao sono Marco e sono a spasso qui insieme a King, il fedele amico a quattro zampe che sta qui sotto vicino ai miei piedi e poco fa abbiamo incontrato un cagnone eh, simpaticissimo, bello grosso ma molto gioviale, giocoso e King ci si è divertito tanto e questo mi ha fatto riflettere molto su un, un, un fatto particolare della natura io credo perché se ci fai caso la natura non è cattiva o meglio in natura non esiste la cattiveria esistono delle esigenze che vanno colmate ecco perché magari tanti predatori uccidono per poter sopravvivere però l'esigenza è quella cosa che per fortuna noi possiamo evitare noi esseri umani la natura non è cattiva anzi è piuttosto generosa ma di questo ne parlerò in un altro video la natura non è cattiva non esiste la cattiveria in natura è un'invenzione dell'essere umano dell'uomo perché gli animali se li metti vicini e non sono condizionati da fattori esterni giocano giocano costantemente si vogliono bene non si mangiano se non c'è l'esigenza di mangiarsi intendo dire è anche questo atto di fare delle ehm, delle uccisioni, perché questo fanno i predatori, uccidono per sopravvivere, non è legata a cattiveria, è legata all'esigenza di sopravvivere e questo è il selvaggio della natura, ma di suo, di per sé, la natura non è cattiva perché lo stesso predatore che uccide per mangiare se non ha fame non uccide. Quindi la soluzione a questo pensiero, la definizione di questo pensiero è che in natura non esiste la cattiveria, è soltanto un'invenzione dell'essere umano e chi pensa che esiste probabilmente è capace di provarla io mi auguro che tu non ne sia capace di provare cattiveria salvo quella cattiveria che viene definita diciamo in termine agonistico no? ci devi mettere più cattiveria beh significa semplicemente che ci devi mettere più determinazione tutto lì io continuo la passeggiata vediamo che oggi ci sono animali in giro tipo cavalli al pascolo beh, una volta ci ha inseguito un toro eh, eh, fortuna che era un toro da pascolo Se era da corrida ci aveva anche preso Ma noi siamo stati più veloci Quindi ti dicevo, ti saluto con un abbraccio I e King continuiamo la nostra passeggiata Ciao